Ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come decorare le pagine interne della midori pagine però questa volta fatte con la magna carta di stamperia quindi questa è una carta naturale che si presta ad essere colorata con gli acqua color dipinta si può fare qualsiasi cosa quindi adesso proveremo a decorarla in modo da abbellire un pochino la nostra midori nel caso specifico la farò da inserire in in Midori, quindi vedete che ha come tonalità eh, di colore il verde, il rosa, il verde acqua, il marroncino, quindi mi terrò sulla base di questi colori per, eh, per decorare la carta. E iniziamo con il procedimento. Dunque, per, eh, per preparare qualche decorazione da, da attaccare poi sulla mia magna carta, voglio oggi provare ad utilizzare i Magical che sono delle polveri che una volta spruzzate con l'acqua creano del colore, sono un po' diciamo una versione in polvere degli acqua color. E utilizzerò un viola, un giallo e un verde per, per decorare diciamo questa carta con il quale poi farò, farò qualcosa. Quindi vediamo un po' l'effetto e come funzionano questi, questi prodotti. Allora, dobbiamo mettere una piccolissima quantità di prodotto sul nostro foglio, che prenderò per esempio con, con questo trezzino qui, perché è proprio poca. Mettiamo un po' di blu, un po' di giallo, un giallo verde diciamo. e un po' di verdino adesso andiamo a spruzzare vediamo cosa viene fuori vedete che il colore diventa immediatamente accesissimo più bagniamo la carta e più Il nostro colore prende forma, in questo modo qui. Adesso lasciamo asciugare e poi useremo questa carta per, per fare qualche decorazione da mettere all'interno della mia Midori. decorazione dell'interno della Midori in magna carta è terminata questo è il risultato finale vediamo le varie pagine come sono venute carta di riso stencil farfalle timbri stencil carte varie tasca timbri timbri farfalle tag tasca inseriamo nella nostra midori la maglia carta così e questo il nostro quaderno finito chiusura se avete qualche domanda o qualche dubbio scrivetemi e vi risponderò il più in fretta possibile oppure se volete lasciatemi semplicemente un commento e mi farete felici se questo video vi è piaciuto vi chiedo come al solito di iscrivervi al mio canale youtube candidallo russo così mi aiuterete a farlo crescere